Eccoci qua, Linda Meleo, assessore ai trasporti del Comune di Roma, prego, Matteo Biffoni, sindaco di Prato, ma anche membro dell'Anci, l'associazione... Che raggruppa eh, i comuni. Melevo, voglio problema. sentire anche lei, perché ormai eh, è un campo minato quello di Roma. Assolutamente. Eh, voi avete pensato, eh? La superficie della Luna. La superficie me. della Luna. Però ormai si possono poco, fare direi. i Ormai le buche sono dovunque, non è un problema di periferia. No. È un problema. Infatti, io credo che al di là del problema, adesso, di cui i signori purtroppo sono coinvolti e di cui siamo sicuramente responsabili in senso lato come amministrazione, la migliore risposta che noi amministratori possiamo dare è mettere eh, a manutenzione delle strade cioè mettere a disposizione risorse per manutenere strade, buche e l'intero manto stradale mm. ed è proprio quello che farà questa amministrazione Roma ha un primato negativo per, eh, per buche, lo sappiamo tutti ha un primato negativo sotto tanti aspetti quindi anche in termini di sicurezza stradale in termini di pericolosità no, tra l'altro per ricordo tutti. che la riparazione delle buche era entrata in campagna elettorale ne avete fatto esattamente, anche voi un, un il manifesto. problema quindi è proprio questo noi abbiamo preso in mano questa situazione sì. e finalmente abbiamo chiuso da qualche giorno appalti per per la manutenzione ordinaria delle strade, finalmente per ben 135 milioni di euro che spenderemo da qui al prossimo anno quindi in un anno abbiamo trovato in bilancio queste risorse e quindi andremo a intervenire immediatamente sulle eh, gli assi che sono più pericolosi al nostro cittadino, e vi dico anche, il, signor, il signor Di Folco, come rispondiamo? e vi dico anche, oltre rispondo con queste cifre vi dico che circa 7,5 milioni di, questo, di queste risorse saranno usate entro marzo e dopo vorrei farvi vedere anche quello che abbiamo fatto fino adesso, abbiamo mantenuto, vi lo faccio vedere qualche foto rispetto alle differenze che questi lavori hanno condotto questa è via acqua fredda quindi sì. questo tipo di appalti sono stati chiusi qualche giorno fa e abbiamo già una strada completamente rifatta ecco sì. questo era il prima e questo era il dopo Abbiamo anche degli interventi, vi faccio vedere, su via della Pisana, interventi fatti di notte proprio per tutelare anche il traffico cittadino e far sì che, che. Vabbè, insomma, sono... cosa ecco, è partito? Diciamo. Questo, questa è esattamente via della Pisana, sì. abbiamo interventi su via Pia Nuova, abbiamo interventi anche partiti su via del Tentoretto proprio oggi, quindi siamo al lavoro. Con però le poi mi deve consentire maniera... di far vedere noi le immagini che vi arrivano, arrivano mi a ma Mimanda la richiesta. No, no, lo sappiamo allora. perfettamente, però noi abbiamo messo subito sul campo. Delle, delle, delle risorse e vi dico anche di più abbiamo voluto interrompere quello che è successo in passato sì. attraverso interventi spot, affidamenti diretti sì. che sono stati anche in alcuni casi coinvolti nelle procedure di mafia capitale quindi abbiamo voluto tagliare togli no. col passato allora, eh, no, oh, beh, diciamo siamo messi male queste gare di appalto servono proprio per questo per avviare delle procedure trasparenti e più controllabili più allora il punto è che sono perfettamente cosciente, infatti prima ho detto basta con gli interventi spot che vanno veramente a rattoppare quelle che sono le strade di Roma ormai sappiamo tutti in che condizioni sono rattoppi su rattoppi interventi spot soltanto per colmare l'emergenza tutto questo finirà perché Roma si sta dotando si è dotata anzi di un programma ordinario di manutenzione stradale quindi che prevede anche la costituzione di una task force interdepartimentale che andrà poi a controllare zona per zona anche grazie all'aiuto dei municipi poi i punti critici che si verranno a creare quindi c'è una programmazione che Roma non ha mai avuto prima con le precedenti amministrazioni e sono state destinate proprio a questo scopo. Noi ci teniamo alla sicurezza dei cittadini. Io credo che la sostenibilità e la qualità di vita Nella città di Roma passi necessariamente anche attraverso questo, questo, la sicurezza stradale. Allora è chiaro che ci, negli anni sono stati accumulati una serie di strade eh, malconce, quindi io so perfettamente che queste transenne arancioni sono un po' nell'immaginario dei cittadini. Anche queste stiamo progressivamente eliminandole. Passo per passo, con queste risorse e con questi interventi, vogliamo garantire sicurezza e Vi anche Vi siete decoro. impegnati? ci siamo impegnati completamente. Vi faccio...